Torciatoia. Seguitemi. Grazie per il suggerimento, Riff, ma proseguiremo da questa parte. Ma no, perché? Trek, c'è una ragione per cui la tua idea sarebbe migliore? <totipi> <tipi> Ciao, ragazzi! Io non sono più un bambino, ok? Andrò lì sotto da solo e non è vero che ho paura dei Morkogon. Della cosa più importante Che io sono il migliore nelle missioni Ho attivato quei tre sigilli così facilmente Il fuoco è il più forte io sono il più forte Non sono orgoglioso Non c'è orgoglio dove c'è verità Oh, aspetta Hai ragione ah, Forza Riff Braccio incastrato! E dimmi, perché mai hai infilato il braccio dentro a un albero? È tutta colpa di Aaron. Continuava a dire che temeva fosse un'enorme bocca. Così gli ho dimostrato che stava facendo lo shock. Dunque, che cosa c'è dentro? La mia mano. No. Wow, il sigillo sta sprofondando. E ah, anche io! Sta scherzando?